Ci va si resta strada, striscia lupete, taglio delle ganus con le pittate. La la la la la la la la la la la. la, la. La voglia a sta strada fangosa tieni me tu stritto con un cadimo La la la la la la Venire a Stantonaci è, è un viaggio nella, nella tradizione nella tradizione eh, enogastronomica Perché è terra di pietre e le pietre parlano, parlano di storia, parlano di ciò che siamo stati e, e da dove veniamo. Per dare la possibilità di cogliere una traccia della storia antica, della viticoltura e del territorio. vino c'è da assaggiarlo soltanto insomma perché parla da solo ci troviamo qui in questa cantina che la cantina più datata del territorio, si porta appresso la storia, la cultura, le tradizioni del territorio. Le prime cisterne che sono state costruite per la lavorazione e la conservazione del vino sono state costruite nel 1933-1934 e ci sono esattamente 825 toni, tutti in barricchie di rovere. Io la chiamo la pancia della cantina, la pancia perché la associo diciamo, alla pancia di una donna, no? quale luogo migliore perché si generi la vita. Abbiamo realizzato una guida con dei percorsi che ci fanno vedere le nostre bellezze, i percorsi slow, no? si dice adesso, i percorsi lenti dalle masserie a San Miserino e le paludi. L'edificio di San Miserino probabilmente era parte di una villa romana, poi è diventato molte altre cose. Quando è diventata una chiesa hanno costruito questi capitelli che ancora sono in posto. E soprattutto è misterioso perché noi non sappiamo in effetti come è nato, perché si tratta di una costruzione che è un unicum nel Salento. I paludi, anche conosciuti come palude balsamo, è un posto che è magico. È stato fatto il ritrovamento di un animale particolare, il Lepidurus quesi, che è un piccolissimo crostaceo, un modello animale vecchio di circa 200.000 anni. Stiamo riscoprendo veramente quelli che erano i luoghi della cultura contadina sandonacese. Si fa ancora la pasta fatta in casa, quel rito della domenica che è rimasto ancora proprio inalterato a tavola. Quindi conoscere dal basso ciò che può essere il territorio sandonacese fa elevare quello che può essere appunto il, il valore di una gita o anche semplicemente un viaggio nel Salento. La pampanella dell'aulia, la pampanella Sidamia nu me uliana la de la la de lupinucciu la bambanana ida se la de